Gentile, benvenuti in zona 1. Ovviamente si sale ancora. Eh? Allora siamo in cima a Monte Zatta. Di là il meraviglioso golfo Ligure lì in fondo, uh, di qua, di qua, di qua, di qua, di là, l'abitato di Chiavari, la città di Chiavari, e questa, quella là in fondo, tutta gradonata, è una delle tre vette del, dello Zotta. Io mi trovo sulla vetta centrale. Adesso cerco di capire dove sono. Goccio d'acqua e poi montiamo il tutto. Ah, questo è il mio sistema di trasporto del, dell'apparato. Eh, è una valigetta per eh, trasporto armi, eh, visto che non mi capita mai di, di portarmi in giro la pistola con la valigetta. Eh, dalla gomma piuma ho ricavato lo spazio per la batteria, la sede per il microfono e... Per l'apparato è molto robusta eh, quindi anche in caso di caduta che ogni tanto capita andando in discesa con lo zaino di scivolare la radio è perfettamente protetta anche dal, dagli sbalzi di temperatura cioè non, non resta molto al freddo o estremamente al caldo. Ah, per quando mi dicono ma ti fidi andare da solo a parte il fatto che oggi non mi era mai successo eh di trovare così tanta gente in giro soprattutto durante la settimana ma sì, uno si sì, sì, può avere un problema anche andando a fare un giro in bicicletta magari dietro casa ma una cosa che faccio sempre prima di partire eh, al bar al ristorante più vicino mi fermo prendo un bicchiere una birra e dico ma vado a fare un giro su al monte Zatta così per tranquillità ah ovviamente devo sempre mandare il messaggio alla mia signora eh. se no sono finito cazzo mi sono dimenticato di mandargli le coordinate va bene e eh, me la sento speriamo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 Buongiorno Foxrot 4 Whisky Bravo November. Ecco Alfa 2 Delta Tango, ecco Alfa 2 Delta Tango. Buongiorno, ecco Alfa 2 Delta Tango, Manuel. Ho vinto una birra, ho vinto una birra, a te il cambio. Sì, questo è il risultato un po' difficile, ma ti ho ascoltato, eh! Ecco Alfa 2 Delta Tango, su 4-1, 4-2, ripeti il mio riporto lo varie volte. Per... Il tuo rapporto è 5859, 5859 QSL? Delta Lima, 2 Delta X-Ray, Alpha 59 QSL. Bravo 9, over. Foxtrot, Stroke, Hotel, Bravo9, Charlie, complete your call, thank you. Roger, Roger, Foxtrot, Stroke, Hotel, Bravo9, Charlie, Yankee Victoria. Sorry, sorry, my friend. 5-9 for the log, your report. My reference: Italy, Lima Golf, number 4, number 3, number 2. Roger, Roger, Oscar November 7, Delta Quebec, 5-9 for the log, back to you. Oscar Kilo 2, Papa Delta Tango. Good morning, Oscar Kilo 2, Papa Delta Tango, 5-9 plus plus, 5-9 plus plus, back to you. Oscar Kilo 2, over. Oscar Kilo 2, over. Uh, Oscar Kilo 2, Papa Delta Tango. Good afternoon, Alessandro. Your report is 3x3, 3x3. Thank you for the start. Thank you to you, my friend. Your report is 5'9, a, a real 5'9. Thank you. Bye bye, and 73. Yes, yeah, yes. Yeah. Quartet. Roger, Roger, Germany 4, Alpha Foxtrot, India. 5-9 your report, my friend. Thank you. Bye-bye and 73. Oscar Eco 6, sì. Eco November Delta. Oscar Eco 6, Eco November Delta. Fortissimo, veramente forte. A te il cambio. Uh, QSL, QSL. Uh, buon pomeriggio Alessandro. Uh, 5-7, 5-7. Molto forte in 40 in questo momento. Uh, Italia Salando 4 novembre andy. buongiorno andy buongiorno guarda c'ho un panorama splendido c ho di fronte tutto il mar ligure e tutta la costa della riviera ligure da portofino fino alle estreme propagini della licuria è un posto fantastico me lo sto godendo tutto grazie ancora e buona giornata ciao Grazie. grazie. a te 73 QRZ. Echo Alfa 2 Charlie Kilowatt, contatto la Zulu Mike, contatto la Zulu Mike. Stand by please. eco Alfa 2 over. eco Alfa 2 Charlie Kilowatt fra, Echo Alfa 2 Charlie Kilowatt fra, 4 by 2 alle 5 over. Contatto la Polizetta Zulu Milano. Ok, Roger. Ontario, Napoli 7, over. Oscar, November 7, over. Capato, apposizione, apposizione, Ontario, Napoli 7, Zulu Mike. Oscar, November 7, Zulu Mike. QSL, Oscar, November 7, Zulu Mike. 5-9, real 5-9 for you, my friend. Back to you. Uh, Whiskey, Sierra, bravo. Complete your call. Roger, Roger, Germany 4, whisky sierra bravo. Germany 4, whisky sierra bravo. Is correct the number, number 4, QSL. Eco alfa 3, eco bravo Juliet. Eco alfa 3, Echo bravo Juliet. 5,9 QSL. QSL, grazie a te, grazie a te. Guarda che sono io che vi devo ringraziare eh? 73. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao prossima, buona giornata. Ecco alfa 3, Hotel Yankee Juliet 59 QSL. Più forte qui in questo momento Barcellona ok? Grazie per il contatto, grazie per la sutta, un abbraccio e buona giornata, ciao. Ciao 73, guarda arrivi veramente veramente forte, è eh, a bomba, a bomba 59-59, punte di 59. Grazie ancora, buon pomeriggio, grazie, ciao. <tossi> Allora, a parte questo QRM pazzesco, non so io da dove viene, dalla linea dell'alta tensione che è qua sotto, deve essere una 300.000, perché si sentivano proprio i cavi a friggere. però, da che posto? Cioè, laggiù, laggiù, c'è la punta di Portofino, eh pica cavalle. Eh? ma Ligure guarda, guarda che meraviglia guarda che meraviglia tappa lo stesso eh, il mio dipolino c'è un problema col dipolo si devono mettere d'accordo ragazzi in Liguria bisogna spianare un pochettino le montagne sennò io il dipolo non so dove cazzo metterlo sono, sono qui in riva e e il bello che appena passato il crinale cambia completamente l'ambiente, faggeta e eh, macchia mediterranea, ma è un posto, è un posto da favola. Eh, eco Alfa 2 Delta Tango non poteva mancare come al solito. Eh, se non sbaglio, quelle là dovrebbero essere la zona delle miniere di gamba tesa, dove si estraeva il manganese. Ma non ci scommetto, però è uno spettacolo. E chi mi ammazza? Eh, non questo è quello. Senti, senti che QRM, cioè, non si può, è una cosa allucinante. Fisso, sempre, sempre va bene. E adesso vado giù e quasi quasi mi fermo a mangiare al passo del bocco Ah, eh, un'informazione importante per chi vuole venire qua attenzione che in Liguria se c'è il cartello di vieto d'accesso di vieto di parcheggio è di vieto d'accesso di vieto di parcheggio qui non scherzano eh? il verbale è pronto in tempo reale eh, il sentiero non è lungo, sono 4 km e mezzo è parecchio ripido eh, perché per i primi due chilometri spiana e gli ultimi due praticamente fai 450 metri di dislivello che li fai tutti gli ultimi due chilometri a strappi E allora niente, magari ci sentiamo dopo. 73.